Eh, c'era la classe operaia, pro, i proletari diciamo ci chiamavamo noi, poi la classe media, c'era anche un settore che si chiamava la classe media accomodata e poi l'oligarchia e, e quindi il Cile era così, no? E c'era conosci una, una roba che poteva essere diversa dal resto dell'America Latina, eh, quasi non c'erano analfabeti, il Cile era un paese eh, che era l'America Latina e quello che produceva più libri di quello che leggera di più. Sentiamo il Cile nel 1954, il mio nome è vero è Ettore Roberto Carrasco, chiaramente per situazioni legate alla politica, alla criminalità, soprattutto dopo il colpo Stato in Cile del 1973, ho dovuto usare un nome fittizio che, che serviva per poter realizzare le attività politiche. E che in realtà in quel momento, durante la dittatura del XVII, erano i Mi chiamano Edoardo Moro Carrasco. Moro in realtà, mi verrà da dire, vuol dire scimmia. nomignolo mi, mi è stato messo prima, molto prima del colpo Stato, quando dipendevo murale a San Santiago del Cile, ma soprattutto in una in una marcia realizzata nel 1969 contro la guerra del Vietnam a Santiago c'era un'antenna. io sono andato su, questa antena, e ho piantato su una vendita del Vietnam e da lì questo mignolo di scimmia, un mono, mi è rimasto per, per tutta la vita. Io sono di una città agricola del centro-sud del Cile, la provincia di Niúle, Taua Región, quasi 400 km a sud di Santiago. Ho vissuto tutta la mia vita in Cile, in questa città che si chiama San Carlo. Io sono nata nel 1940, nel 1946. Mio papà era un ufficiale di carabinieri e lo spostavano ogni 2-3 anni di paese. Sono cresciuta fino agli 8 anni in tutta la zona della Laucania, nel sud del Cile. Ogni due anni, tre anni, cambiavano il paese più o meno. Io sono stata due anni in collegio, non dalle sole. E dopo, quando io avevo otto anni, a mio papà hanno, eh, gli hanno fatto un trasloco a Valparaiso. Io sono arrivata lì che avevo otto anni, e sono stata a Valparaiso fino ai 22 anni più o meno. Io mi chiamo David Muñoz Gutiérrez. Sono nato in provincia di Cautín. In un paesino che si chiama Chi Tra tue, il 5 ottobre del 1949. Da lì abbiamo vissuto con mia famiglia fino a 12 anni. A 12 anni abbiamo emigrato alla capitale del municipio, che si chiama Guaravella. Nel terzo sono nato alla politica o all'impegno sociale, diciamo così, molto, molto giovani, come credo la maggior parte dei giovani di de quell'epoca, gli anni 69, 70, io avevo 14 anni quando in un momento che non aveva niente a che vedere con la politica, ma con una roba di solidarietà sociale, c'era stato un grande temporale, una catastrofe naturale e eravamo andati nei quartieri poveri del Cile a dare una mano, a... A portare coperte, a portare de, de alimenti alla, alle, alle famiglie, e mi sono trovato davanti a un bambino piccolo, 3-4 anni, aveva questi occhi, me, me li ricordo ancora, questi occhi neri molto grandi, che mi guardava senza dirmi niente. Mi guardava e aveva pantaloncini corti, in questo fare, il una maledina tutta sporca, tutta rotta ma soprattutto avevano le, le scarpe ai piedi, eh, a piedi nuovi. E credo che questo bagni, questa, questa, questa figura, mi ha dato l'input, diciamo, perché a, a in qualche maniera io dovevo stare da questa parte, no? da ho parte, parte degli ultimi. San Carlo, la mia città allora, aveva neanche 20.000 persone, era una, città, una cittadina piccola, no? e anche per la posizione della borghesia a livello nazionale hanno inventato un concetto che si chiamarono las escuelas unificadas che cosa significava questo De che creare una scuola esperiment sperimentale era in un solo palazzo e lo stesso palazzo con un solo apparato amministrativo e con il corpo insegnante che lavorava in le diverse licei che erano lì all'interno. Così risparmiavano all'estato la possibilità di andare a fare eh, un palazzo per il liceo classico, un palazzo per il liceo artistico, un palazzo per la scuola Atene, un palazzo per il ragionisti. Tutti eravamo lì insieme e noi lì abbiamo studiato. Questo fermento non era solo un fermento che c'era nella testa degli insegnanti, ma anche questo, questo fermento travocava e andava a toccarci a noi come studenti perché eravamo diciamo, una specie di scuola libera dal punto di vista di una scuola laica eh, con rispetto a, a tutti coloro, a, a tutti i credi religiosi de, dei ragazzi che andavano a studiare lì e si spingeva perché noi ci organizzassimo formassimo un, il sindacato, l'organizzazione studentesca. In Cile una cosa che non si va interrotta entrata alla destra nel periodo della dittatura, no? è stata la grande partecipazione degli studenti nella vita politica, da sempre. Noi abbiamo la segreteria studente di ogni classe, eh, addirittura dell'elementare fino all'università, e poi federazioni, confederazioni. Io ho visto eh, in Cile si è fatta eh, una manifestazione che ha durato quattro anni, una mobilitazione degli studenti universitari e secondari, della secondaria superi delle superiori, titulata 4 anni, senza interruzione. Mio padre, pure, era militante del Partito Socialista, operaio ferroviario, e mi sono iscritto alla Juventù Socialista, e da lì, da 14-15 anni, ho cominciato la militanza nella gioventù. Prima sono stato delegato della mia classe al centro d'allieri, presidente della mia classe, una volta vicepresidente del, del centro allievi e due volte presidente. Sono stato sempre impegnato in queste cose di carattere politico strontesco, diciamo. No? C'era una categoria le, che erano chiamati gli agendisti, sono quelli che per cinque volte avevano votato eh, a Saloraggi, e pertanto gli agendisti erano visti un po' come sognatori e pazzi, questa è la mia famiglia, ma soprattutto... Io avevo uno zio che era stato del Comitato Centrale del Giovento Comunista negli anni 45-46 vissuto anche lui in quel periodo una parte di cambiata mio padre era sempre stato sindacalista lui era una, non a caso un chimico grafico mio padre era l'unico chimico grafico che cioè quello che faceva le formule per fare i colori per la stampa Io in quel momento lì ero militante della Giovenile Comunista di San Carlo e ero il segretario della sezione locale della Giovenile Comunista. A questo punto c'era il blocco che sosteneva a Salvador Agende come candidato alla Repubblica era il FRAP, Frente Azione Popolare. E naturalmente tutti noi siamo andati a lavorare, a fare propaganda, a organizzare i comitati per cercare dei voti. E ho cominciato a fare politica intorno ai 16-17 anni con la teologia della liberazione, che è nata in Cile in quegli anni e quindi io ero nell'azione cattolica, e in quel periodo l'azione cattolica dei PCI, delle università, era, aveva un po' il ruolo di de quello che ha qua in Italia l'oratorio, solo che erano, essendo gli anni 60, quegli anni, eh, il Cile era molto politicizzato. C'era un governo democristiano che aveva eh, progettato la riforma agraria, eh, con la distribuzione delle terre, eh, anche la trasformazione dell'industria. Aveva un progetto diciamo, di eh, eh, combattere il monopolio, una serie di cose che non ha fatto. E allora lì è cominciata la protesta tra i giovani. Che giravano intorno alle parrocchie, dirette dai preti, i preti diciamo che erano di sinistra, erano compagni, perché è conciso un po' con il periodo della, della teologia della liberazione. Ricordo la prima volta che noi facevamo la messa di domenica all'università, prima che la Chiesa lo permettesse. Facevamo già il canto folclorico invece del canto gregoriano, delle cose così. La prima volta che il prete eh, ha fatto la comunione col pane e col vino, una signora le ha portato una tortilla, un pane così grande, e nessuno di noi ha avuto il coraggio dei ragazzi che frequentavamo quella parrocchia lì di fare la comunione col pane, no? e il povero prete si è dovuto mangiare tutto. Il mi hanno incaricato di organizzare un congresso straordinario della gioventù socialista provinciale. Perché questo? Perché tutti i compagni che erano in grado di fare qualche cosa per applicare il programma della Unione popolare in vari organismi o in vari settori erano stati impegnati in questo, capito? E quindi vari compagni del comitato regionale dei giovani socialisti sono stati impegnati in queste cose qui. Quindi è stata eh, eh, smantellata un po' l'organizzazione della gioventù socialista. Quindi bisognava rifare questo. Si terminò con un congresso provinciale della gioventù eh, socialista e io sono stato nominato segretario dei giovani, in quanto era la testa più visiva, diciamo, più in vista di quel gruppo di compagni che si è incaricato di fare questo. Sono accorto che Comunque da solo non si cambia il mondo, deve appartenere a, a qualche cosa, eh, a qualche movimento, a quel partito, l'organizzazione, attirato sicuramente per eh, i loro programmi, ma soprattutto anche perché c'erano delle belle ragazze. Sono per la gioventù comunista del Cile, eh, lì per questioni magari del, del, mie capacità, sapevo diping, sapevo di insieme a altri sette pazzi, dico io, abbiamo creato il primo gruppo, una lista. Un gruppo di compagni che erano fondamentalmente provenivano da un'esperienza politica del lavoro Federazione della Federazione Studentesca dell'Università di Concepción, decidono fare un congresso fondazionale di un qualcosa che si trasformasse nel referente rivoluzionario nella società cilena. Questo è il movimento, il movimento di Ischierda Rivoluzionaria, un'organizzazione di carattere politico-militare. Cioè dentro dell'organizzazione conviveva una parte politica eh, che era diciamo, fondamentalmente la militanza che faceva lavoro politico fuori, naturalmente guardando tutta una serie di, di, di misure di sicurezza, nomi falsi, eccetera eccetera, però d'altra parte c'era anche un'organizzazione che non era, non era conosciuta eh, pubblicamente, che era la parte diciamo, del, degli apparati, l'apparato di sicurezza, l'apparato militare, l'apparato di informazione, tutti questi qui, e, e noi eravamo riusciti in tutto questo processo a infiltrare una parte importante de, dei partiti politici cileni e anche delle forze armate. Occupato l'università, noi abbiamo fatto il, il nostro 68, il 66, perché l'abbiamo fatto giusto dopo di Vergele, quando c'è stata la rivellione negli Stati Uniti, e dopo è seguito il Cile no? e dopo è arrivato qua il 68, 69 e io ho cominciato a fare politica perché eh, lo facevamo tutti. Eh, eh, se a voi vi, vi può capitare di trovarvi in un'epoca in cui tutti fanno una determinata cosa ehm, devi fare solo delle scelte interne no? collocarsi a destra ah, sì. a sinistra ehm, nel centro però tutti facevamo politica quindi eh, addirittura io ho cominciato a militare in una manifestazione quando qualcuno mi ha messo in mano una bandiera e io Avevo la maggioranza degli amici dentro di quel gruppo politico lì, però non mi ero mai decisa a prendere una tessera. No? E a un certo punto uno mi ha preso una bandiera e me l'ha data di portare in, in manifestazione e sono entrata anche in un partito così. Molti giovani o simpatizzanti o militanti della gioventù erano tutti studenti. Il 90% erano studenti. no? quindi nei paesi piccoli, come il mio, Corvea, che ne avevo altri, eh, eh, tu finivi dal liceo e mentre eri nel liceo eri socialista, ma eh, facevi attività, volevi tutto quello che era possibile, ma dopo tu cercavi uno sbocco. Cosa è questo sbocco? Cercare un lavoro. E dove andavi a cercare questo lavoro? Nelle grandi città. Quindi abbandonavi il paese e te ne andavi. O a Valdivia, o a Concepción o a Santiago, o al nord, addirittura nelle miniere, eccetera, eccetera, quindi ognuno cercava la sua strada, giusto? E quindi veniva di nuovo spolpata l'organizzazione direi, no? naturalmente, è qualcosa da fare. E allora questo faceva sì che il lavoro fosse molto difficile della costruzione di un'organizzazione. La prima uscita di questo gruppo di sette è stata fatta sempre in una grande marcia. Dal Porto Valparaíso a Santiago de Chile, in questa marcia mm. contro la guerra del Dembro, dove c'erano non soltanto noi che dirigevamo, ma c'erano burattinai, cantanti, eh, attori di teatro, gruppi di balletto che eh, in, ogni posto, in ogni città, da Valparaíso a Santiago, ci fermavamo, facevamo delle manifestazioni per eh, parlare con la gente e spiegarle di questa cosa qua, della de de guerra. Però chiaramente capivo che questa cosa del Bielder era parlare dei problemi di, questi, di questo paese, di questa guerra, dello Zio di che aveva comunque invaso questo paese, ma in realtà approfittavamo quel, quel momento per parlare anche dei problemi del, paese, del nostro paese, del Cile.